Grazie Presidente, come lei ha già anticipato la mozione si rivolge ai municipi invitandoli a trovare all'interno del loro territorio dei luoghi delle stanze in cui eh, le persone, i cittadini eh, professanti eh, idee filosofiche o religioni eh, che non abbiano dei luoghi di rappresentanza o da poter adibire per rituali di commiato dai propri cari defunti, ecco perché i municipi riescano a trovare questi luoghi, si impegnino a trovare questi luoghi è un gesto di civiltà che si deve a tutti coloro che fanno parte della comunità cittadina e che devono poter appunto, avere la possibilità di salutare i propri cari nelle vicinanze dei luoghi di abitazione o comunque quelli in cui hanno vissuto fino ad allora. Questo per rinsaldare quei legami di eh, sociali, quei legami sociali e di comunità che sono così importanti e che in questo modo rappresentano anche per l'amministrazione comunale e municipale un gesto di accoglienza magari per le persone eh, che vengono da altri paesi. Grazie.